Francesco Monte infuriato, ha hackerato il profilo Instagram del fidanzato di Cecilia Rodriguez I pirati informatici hanno colpito un'altra stella dello spettacolo italiano. Tocca stavolta a Francesco Monte, il fidanzato della concorrente del grande fratello VIP Cecilia Rodriguez, che ha annunciato ai fan come il suo profilo su Instagram sia stato hackerato. Monte ha comunicato la notizia attraverso la pagina social della compagna. Il messaggio di Francesco Monte. Questo è il messaggio apparso sul profilo di Cecilia Rodriguez. Ragazzi, importante, sono Francesco Monte. Da venerdì mattina mi è stato rubato il profilo Instagram aiutatemi a segnalare qualora questo burlone faccia degli scherzi di cattivo gusto. Ovviamente mi sono già mosso attraverso la polizia postale e ho segnalato la situazione a Instagram. Se ne sapete di più in merito alla risoluzione di questi problemi scrivetemi sotto questo post. Spero di riappropriarmi del mio profilo il prima possibile. Monte è tornato su Instagram. Il problema si è risolto, poche ore fa, Monte ha annunciato di essere tornato in possesso della sua pagina. Mistero, almeno ufficialmente, su chi sia lautore dello scherzo informatico. Buonasera ragazzi, finalmente dopo quasi tre giorni sono riuscito a rientrare in possesso del mio profilo Instagram e ringrazio tutti quelli che hanno fatto circolare la notizia per evitare fraintendimenti vari e tutti quelli che mi hanno dato consigli su come procedere, non essendo io un vero asso di queste cose di ultima generazione. Un bacio grande. Francesco Tifa Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip. Monte continua a sostenere da casa il percorso di Cecilia al GF Vip. Recentemente, la coppia ha fatto discutere per alcune affermazioni della Rodriguez fatte nella casa, nelle quali ha criticato la ex di Francesco, Teresa Anna Pugliese.